Le laudi sono un poema monumentale di più di 10.000 versi, il cui titolo completo è Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi. Fu composto e pubblicato da Gabriele D'Annunzio tra il 1903 e il 1933. Il progetto originario prevedeva sette raccolte poetiche, ma il poeta riuscì a completarne solo 5. Il titolo della raccolta richiama il medievale Cantico delle Creature o Laudes Creaturarum di San Francesco d'Assisi. Dalle Laudes Francescane D'Annunzio riprende l'idea della lode alla vita e della comunione profonda tra l'uomo e e gli elementi della natura, ma in una chiave profondamente diversa rispetto al testo medievale. La prospettiva di D'Annunzio non è infatti religiosa, ma laica o meglio dionisiaca, poiché il poeta esalta la vita come ebbrezza dei sensi, di cui appunto è emblema la divinità greca Dioniso, celebrando la forza e lo spirito di conquista dell'uomo delle sette sezioni di cui si compone il poema la più famosa e la più riuscita è la terza alcione che prende il nome da una costellazione nata dall'esperienza di una vacanza del poeta con la compagna eleonora duse in versiglia in toscana la raccolta suddivisa in cinque sezioni per un totale di 88 liriche è una sorta di diario in versi di andamento vagamente narrativo. In esso, d'Annunzio, ripercorre i momenti chiave della stagione estiva, l'inizio, il culmine e il declino. La prima parte è ambientata nel paesaggio agreste di Fiesole a Firenze e celebra in vario modo l'inizio dell'estate. La seconda e la terza sono dedicate all'estate piena, la quarta all'estate al suo culmine, la quinta alla fine. I protagonisti sono il poeta e la sua compagna, poeticamente battezzata Ermione.